Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di fave e pecorino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono fave fresche già sgusciate, pecorino, olio, mandorle pelate, aglio, foglioline di menta, foglioline di basilico e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Luminiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'aglio, le mandorle. Facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Rieniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le foglioline di mente e basilico. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 7. Primiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le fave. ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'olio il sale ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 il pesto è pronto trasferiamolo in un contenitore Pesto di fave e pecorino si conserva in frigo per tre giorni oppure è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!